Abbiamo avuto il bisogno di cercare una società che ci seguisse per via dei dati, della mole dei dati. Parliamo di 50.000 già clienti, quindi su una grossa mole dei dati bisogna lavorare in modo tecnico, non approssimativo. Quindi da qua è nata la ricerca di una società che si occupasse di questo. Ho iniziato la mia ricerca negli anni, ho avuto numerosi contatti e sicuramente una ricerca online anche fatta con i soliti criteri di ricerca via web, amicizie o società che già conoscevo. La conoscenza con Rocket Marketing è arrivata tramite il magico passaparola sempre valido. Tramite conoscenze siamo arrivati a questa società che mi ha ispirato, mi ha incuriosito la loro dinamicità e la loro visione del web e sono andato a incontrarli. Abbiamo valutato anche altre agenzie perché nel corso degli anni abbiamo avuto a che fare più volte con società che curavano la relazione con i clienti, ma devo dire che ci siamo soffermati già dal primo incontro con Rocket naturalmente abbiamo avuto perplessità perché noi lavoriamo con, eh, con i sistemi di marketing già dalla sede centrale quindi molte cose sono fatte da sede molte cose sono già nel nostro quotidiano quindi c'è stato un attimo di allineamento con loro ma devo dire molto veloce Beh, ricordo ancora il nostro primo incontro sono stato subito a mio agio sia per i notevoli caffè bevuti insieme sia per il clima molto giovanile incontrando numerose agenzie Diciamo che è stato un approccio molto user-friendly, cioè molto amichevole, quindi molto alla portata e ci siamo subito messi al lavoro. Il lavoro prosegue, oramai sono due anni e devo dire in continua evoluzione. Non sono mai contento per Indole, ma sono anche soddisfatto di poter eh, dialogare e confrontarmi quotidianamente con loro. A distanza di due anni devo dire che abbiamo gettato le basi per poter lavorare al meglio negli anni futuri. Un'azione di marketing non è mai eh, veloce, c'è sempre bisogno di continui lavori e messa a punto. Devo dire che ad oggi siamo in linea molto bene con la formazione che oramai è entrata a far parte e adesso affronteremo le altre aree di competenza che... Ci aspettiamo che abbiano lo stesso successo avuto con la formazione. È stata un'esperienza bella, accattivante e dinamica. Spero che adesso possa continuare in questo modo per i prossimi anni. L'ho detto prima, il passo per ora è sempre l'arma vincente. Consiglierei anche a Rocco e Marti per la continua evoluzione, e il continuo studio che affrontano nella quotidianità.